il segreto della danza, quello di curare una società che tende a rimuovere ciò che vive come malattia, la malattia di un'emotività che non sarà mai sistematica, la malattia di un'umanità irriducibile alle regole comportamentali che si è data, la malattia di un corpo che sfugge alla dimensione carnale che gli è stata imposta, la malattia di un'anima che non sa resistere nella gabbia dell'intelletto. La malattia di una ragione che ciclicamente abdica al suo ruolo di dominatrice repressiva dell'esperienza. Sì, perché c'è un senso in cui è possibile dire che la ragione ha costruito se stessa come ragione disincarnata, con conseguente riduzione del corpo nei confini dell'opacità della carne, e siccome la danza rifiuta il dualismo conflittuale tra materiale e immateriale, siccome non vive il corpo come antagonista dell'anima, la danza, con la semplicità del suo gesto, dissolve il tratto disgiuntivo con cui la ragione procede, opponendo il vero al falso, il bene al male il positivo al negativo, l'alto al basso, per richiamare quell'ordine simbolico da cui proveniamo e che ancora ci abita come fondo abissale in cui la coscienza cerca di gettare la sua pallida luce. Nella danza infatti il corpo incarna le produzioni del senso simbolico o per confrontarle nella ritmicità rituale o per dissolverne nella frenesia orgiastica. Ciò è possibile perché nella danza il corpo abbandona i gesti abituali che hanno nel mondo il loro campo d'applicazione per prodursi in sequenze gestuali senza intenzionalità e senza destinazione che nel loro ritmo e nel loro movimento producono uno spazio e un tempo assolutamente nuovi, perché senza limiti e senza costrizioni. Perdendo l'aderenza alle cose del mondo, nella danza ogni gesto diventa polissemico. Ed è proprio in questa polissemia che, che il corpo può riciclare simboli, può confonderli o addirittura abolirli. Liberandoli nella pura gestualità non intenzionata, il corpo del danzatore descrive un mondo che è al di là di tutti i codici e di tutte le relative iscrizioni, perché nella danza l'unico segno invisibile è quello in cui il corpo iscrive se stesso tra la terra e il cielo. In questo senso la danza costruisce un mezzo per sfuggire alla serietà dei codici che ci minacciano.